Le banane sono un'ottima fonte di potassio, il miele contiene tanti minerali, gli spinaci sono ricchi di ferro. Questi slogan li conosciamo da sempre, ma non solo ora è arrivato il momento di verificarli, ma anche di capire qual è il modo migliore per farla questa verifica. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video.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 come interpretare questi dati e effettivamente vedere se abbiano un senso pratico. Esistono componenti in alcuni alimenti che rendono difficile l'assorbimento dei vari nutrienti. Per semplicità in questo video non parlerò di questo, come non parlerò dei vari nutrienti di per sé difficili da assorbire, magari questi argomenti saranno argomenti per un altro video. Per il momento ci limitiamo a considerare la quantità di tale nutriente contenuto in tale alimento. Prima di tutto, chiariamo gli strumenti che ci servono per il nostro approfondimento. Abbiamo bisogno di due strumenti. Uno che ci dica quanto di quel nutriente è contenuto in quello specifico alimento e l'altro che invece ci dica se quella quantità è utile per noi o meno. Questi due strumenti li abbiamo e sono uno, la tabella bromatologica, ce ne sono di tanti tipi, dopo le vediamo in dettaglio, L'altro invece è rappresentato dai LARNA. I LARNA sono i livelli di assunzione di riferimento per le energie e i nutrienti per la popolazione italiana. Vediamo le tabelle bromatologiche. Esistono varie tabelle che mostrano il contenuto dei nutrienti, dei vari alimenti. In Italia possiamo fare riferimento a quelle sviluppate dalla Crea, un ente statale che si occupa di fare ricerca in agricoltura e in alimentazione. Queste tabelle sono state aggiornate molto di recente, quindi sono estremamente affidabili. Un'altra fonte importante per l'Italia è rappresentata dal database alimentare dell'Istituto dell Europeo di Oncologia che ha spesso alimenti non presenti nelle prime tabelle. Infine, con un livello di affidabilità un po' più basso, perché spesso non sono gli stessi prodotti e alimenti presenti da noi, le tabelle statunitensi. In questo video usiamo le tabelle del CREA, vi lascio il link in descrizione. Su questo sito, come potete vedere, possiamo fare varie cose. Le più interessanti sono la ricerca per alimento e la ricerca per nutriente ad esempio magari ci interessa sapere quanto ferro c'è negli spinaci bene la prima cosa che facciamo è cliccare su ricerca alimento poi scrivere spinaci a quel punto dobbiamo scegliere il prodotto che ci interessa di più io ad esempio cliccherò su spinaci crudi per avere una visione dell'alimento di base già qui vediamo degli alimenti interessanti la tabella ci dice che la porzione è da 200 grammi e che la parte edibile, ovvero la parte di verdura effettivamente mangiata, risulta all'83% rispetto al peso complessivo del prodotto comprato crudo. Il grafico a torta poi ci fa vedere la quantità di carboidrati, proteine e grassi, fibre e alcol negli spinaci. Ed ecco un punto interessante. A guardare il grafico potremmo dire che gli spinaci sono un'eccellente fonte di proteine perché rappresentano il 40% dei nutrienti. In realtà bisogna fare attenzione a due cose. Prima di tutto, quelle non sono percentuali sul peso, ma sul potere energetico. Questo significa che il 40% delle calorie che prendo dagli spinaci vengono dalle proteine, non che sono fatti per il 40% da proteine. Per essere più chiaro, andiamo a vedere la tabella sotto. Vediamo che per le proteine abbiamo un valore di 3,4 grammi su 100 grammi di prodotto, perché essendo una foglia è molto ricca d'acqua e compare in alto nella tabella con 90,1 grammi su 100 grammi. Quindi le sostanze solide che apportano calorie possono anche essere percentualmente elevate l'una rispetto alle altre ma non nel quantitativo totale. Andiamo a vedere il ferro. Il ferro è presente per 2,9 mg su 100 g di spinaci. Bene, quindi sembra essercene. Ma come sappiamo se 2,9 mg sono tanti o sono pochi? Beh, per questo ci viene in aiuto il nostro secondo strumento, quello che abbiamo citato prima, le tabelle dei LARN. In queste tabelle possiamo trovare i fabbisogni quotidiani di ciascuno di noi. Anche per queste tabelle vi metterò il link in descrizione. Siccome sono piuttosto complicate, metterò anche sulla trascrizione di questo video su nutrizionistabrescia.com un elenco dettagliato delle varie voci e le spiegazioni a riguardo. Per il momento sappiate che si tratta di indicazioni più o meno precise, magari anche soltanto generiche, diciamo discorsive, altre numeriche. Eh, in ogni caso, sempre da prendere in considerazione per capire quali sono i nostri fabbisogni. In questa pagina possiamo vedere l'elenco delle tabelle a disposizione. Siccome abbiamo discusso delle proteine, del ferro e degli spinaci, cerchiamo di capire se quei valori erano più o meno significativi e partiamo dalle proteine. Come vedete la tabella è formata da righe che distinguono i soggetti per età e sesso e colonne che mostrano il tipo di riferimento. Quel che interessa a noi è il PRI, in particolare prendiamo in considerazione quello per gli adulti fino ai 60 anni d'età. Il valore corrispondente è 0,9 grammi di proteine per chilo di peso corporeo al giorno. Per un uomo di 70 kg equivale a un quantitativo proteico da raggiungere di 63 grammi gli spinaci apportavano 3,4 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto. Anche mangiando il triplo io farei fatica a considerarli una buona fonte proteica. Certo, possono contribuire, ma probabilmente ci sono cibi più proteici di un piatto di spinaci. Per il ferro facciamo affidamento alla tabella indicata come minerali, assunzione raccomandata per la popolazione, PRI e assunzione adeguata, AI. Come per le proteine, quindi, facciamo riferimento al PRI, Solo se quest'ultimo non dovesse essere presente andiamo a vedere gli altri valori come la I o addirittura la R in un'altra tabella. Il valore del ferro, nella tabella indicato con la sigla FE, è in grassetto, perciò si tratta di un PRI, una assunzione raccomandata. Possiamo vedere che c'è differenza tra maschi e femmine e anche nel sesso femminile la differenza è molto marcata per l'età, escludendo gravidanza e allattamento. Abbiamo un PRI di 10 mg per l'uomo e di 18 per la donna in età fertile, mentre 10 per la donna in menopausa. Torniamo ai nostri spinaci. Abbiamo visto 2,9 mg di ferro su 100 g di prodotto. Magari è possibile mangiare anche 300 g di spinaci in una giornata, magari addirittura anche in un pasto. Quindi per il maschio, per l'uomo, il fabbisogno potrebbe anche essere coperto dai soli spinaci ma la donna siamo a poco meno di metà, quindi conviene essere più accorti. La domanda era, i spinaci sono una buona fonte di ferro? Sì, se mangiati in abbondanza e se sei un uomo, no, se sei una donna, non sono sufficienti. Quindi in conclusione spero di essere stato utile per farvi capire come andare a verificare queste informazioni. Anzi, vi lancio una sfida, scrivetevi nei commenti quello che trovate verificando queste tre affermazioni il miele contiene tanti minerali e tante vitamine utili per la salute le banane sono una buona fonte di potassio lo zucchero di canna è molto più ricco di minerali rispetto allo zucchero bianco scrivetemi qui sotto nei commenti quello che trovate io vi dirò la mia io sono giuliano Carpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale noi ci vediamo la prossima volta un saluto a tutti